Politicamente scorretto è sostenuto tra gli altri da avviso pubblico, noi siamo convinti che una manifestazione come questa che si ripete da ben nove anni è un punto di riferimento imprescindibile, non... prima di preoccuparci di fare noi dobbiamo preoccuparci di pensare a che cosa fare, politicamente scorretto permette questo, ci aiuta a pensare ci aiuta a pensare in diversi modi e con diversi linguaggi e ci aiuta a conoscerci meglio, a conoscere nuove persone. Quindi diciamo che mi fa piacere vedere che ogni anno siamo in tanti, ma mai in troppi, speriamo di essere sempre di più.